Buongiorno, no. no, no. se volete facciamo qualche dichiarazione qui, facciamo, facciamo, facciamo dentro, facciamo dentro. Allora andiamo. Attenzione, No, nessuno. Io nessuno. Ciao Ciao. Oh ciao, tre mesi qua, poi a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao ciao ciao Luigi, no, okay. Luigi okay. se volete facciamo le dichiarazioni, sì, ci mettiamo lì, scusate che c'è più spazio qui, ci spostiamo eh, voi. ditemi voi dove, ma, ma, ma, dove volete di andare, c'è più spazio, sì, sì. Sì, sì. Sì. Okay, scusi scusi scusi scusi scusi gente. scusi scusi scusi scusi scusi scusi scusi scusi scusi scusi scusi scusi scusi scusi scusi scusi scusi scusi scusi in Sicilia per raccontare la nostra idea di programma, il primo punto è la nostra pensione di cittadinanza per integrare le pensioni minime fino a 780 euro e fino a 1170 euro per le coppie di pensionati, i pensionati sono i nuovi poveri che sono anche un ammortizzatore sociale per i figli e per i nipoti e che in questo momento stanno scivolando sempre di più verso la soglia di povertà assoluta. E inoltre i tagli dei costi della politica, che sono anche le nostre coperture. Il primo Consiglio dei Ministri dovrà essere dedicato ai cittadini e quindi a eliminare gli sprechi che si stanno pagando con le loro tasse. E i servizi essenziali. Mi dispiace che in questa regione ci sia già il caos, dopo pochi mesi, il caos politico: con una giunta che è ostaggio delle diatribe di coalizione, lo avevamo detto che le ha ammucchiate avrebbero creato soltanto caos, e infatti già non avete un assessore ai rifiuti dopo poche ore dalla sua nomina e i cittadini siciliani hanno sempre gli stessi problemi sui rifiuti, sull'acqua e sui servizi essenziali. Speriamo che il 4 marzo la Sicilia possa essere da monito perché votare per il centrodestra significa far piombare un paese nel caos delle coalizioni, degli scambi di potere gente messa a fare l'assessore che neanche sa di cosa si deve occupare. Quindi si è più aperti verso il centro-sinistra, qualora non si raggiungesse la soglia? No, non è una questione di apertura. Io penso che il Movimento 5 Stelle proprio sulla scorta del 35% che abbiamo raggiunto qui in Sicilia possa arrivare a qualsiasi risultato. Ci credo molto. Credo nel fatto che i cittadini italiani ci daranno un, ampia, un, ampia, un ampio consenso che ci potrà permettere anche di arrivare alla maggioranza. Se non dovessimo raggiungere la maggioranza, la squadra di governo l'avremmo già individuata prima delle elezioni e quindi faremo solo un appello pubblico ai gruppi parlamentari per chiedergli di convergere sui temi, non sulle poltrone. In questo governo ci saranno siciliani? Beh, io me lo auguro, certo. La Sicilia è una delle regioni più grandi d'Italia, una di quelle che ha più difficoltà e quindi nella squadra di governo un siciliano ci dovrebbe essere. Una Sicilia che perde finanziamenti comunitari? Beh, è una Sicilia che aveva bisogno di cambiare passo e invece oggi ha una classe regionale in continuità, ma ha anche 20 deputati all'Ars del Movimento 5 Stelle che si occuperanno di controllare come si spendono i soldi degli italiani e degli europei e di pungolare la pubblica amministrazione e i vertici politici per sfruttare al meglio i fondi europei sui temi nazionali Amazon visto che si inserisce di mettere in braccialetti sì. i braccialetti ai dipendenti, come valuta? io ho letto di questa iniziativa, vediamo prima di tutto se sia concreta ma ricordiamoci che se in Italia si possono mettere dispositivi addosso ai lavoratori per controllarli è grazie al Jobs Act e sto leggendo agenzie del PD che dicono Di Maio cosa ne pensa dei braccialetti io sono contro quel provvedimento che loro hanno votato, il Jobs Act, che consente di mettere ad alcune aziende anche partecipate dello Stato i chip nelle scarpe dei lavoratori o i braccialetti addosso per controllare i dipendenti. È incredibile che sia proprio il Partito Democratico che ha fatto la legge che consente di mettere i transponder addosso agli esseri umani, che adesso critichi Amazon o che critichi le aziende che utilizzano questi dispositivi. Scusi, da Roma altri due temi. Roma... Avanti. De <ride> <altri ride> non so se il visto la Repubblica stamattina, dice dessi, il nostro candidato, occupa una ragazzo popolare a 7,70 euro, e poi la vicenda Novax con l'ultima posizione della Sindaca Raggi del Comune di Roma. Guardi, sulla questione del sì, io sono il capo politico del Movimento e il mio dovere è tutelare il Movimento. Abbiamo avviato tutti gli accertamenti stamattina stesso, ringrazio i giornalisti che hanno fatto gli approfondimenti e se dovesse essere vero quello che sta emergendo allora non avremo nessun problema a dire che queste persone non possono stare nel movimento quindi dateci solo il tempo di fare tutti gli accertamenti ai siciliani esclusiva esclusiva Roma lista Vax. Che, è Vax. che è Roma Vax? la sindaco che ha mandato una, una persona per cui dice. c'è che... il Consiglio Comunale di Roma l'Assemblea Capitolina che all'unanimità ha votato per chiedere al Ministro Lorenzin di accettare i bambini non vaccinati nelle scuole, cioè di lasciarli nelle scuole. Questo è un tema che non riguarda i vaccini, cioè io penso che i genitori che non vaccinano i figli sono degli irresponsabili, ma il vero tema qui è capire se lo Stato si deve prendere la responsabilità di sbattere fuori dalla scuola i bambini di 8 anni ed è per questo che credo nessuno dei partiti... PD, centrodestra, abbia votato contro la nostra mozione all'Assemblea Capitolina, perché qui non c'è una questione di vaccini, i vaccini si devono fare e i genitori devono pagare anche le multe se non vaccinano, ma il tema è che c'entrano i bambini se i genitori sono i responsabili. Hai siciliani esclusi alle liste che polemizzano e cosa vuole dire? No, io credo che noi abbiamo fatto un buon lavoro in questi mesi, abbiamo messo a punto delle liste... Che hanno dentro delle eccellenze, oggi io visiterò questa realtà con Laura Paxia che è una delle eccellenze che abbiamo inserito nelle candidature ai collegi uninominali, se tutti avessero fatto come noi probabilmente la diciottesima legislatura eh, avrà nei prossimi mesi gruppi parlamentari migliori, invece sappiamo che mentre noi candidiamo delle eccellenze, mentre noi abbiamo inserito 70 nomi di altissimo profilo, All'interno delle nostre liste e le liste bloccate le abbiamo selezionate con le parlamentarie, quindi non decidendole nelle segrete stanze, gli altri qui vi hanno paracadutato la Boschi, non so se lo sapete ma è anche qui paracadutata. Qui vi hanno candidato i fedelissimi ancora di Cuffaro e Lombardo, qui hanno candidato dei deputati regionali che sono stati eletti tre mesi fa e già stanno tradendo il mandato elettorale perché se ne vogliono andare in Parlamento. La qualità delle liste è sotto gli occhi di tutti. Noi l'abbiamo fatto pre proprio premiando le eccellenze e la meritocrazia e gli altri invece l'hanno fatto premiando le solite logiche di potere per salvarsi le poltrone. Grazie. grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. grazie ok, basta un po' di a non si grazie dottoressa, oggi fatto tardi, ci si è tutti, salve a Assolutamente. Sì, assolutamente. Benissimo, grazie per te, è un piacere. Sì, ti racconto Io in breve che lo questo è lo spazio della, della Freemind Foundry, che cioè è una, eh, un acceleratore di imprese che lavorano nel settore dell'economia digitale nella prima cosa. Quindi all'interno di questo spazio eh, che è stato creato eh, alcuni mesi fa, abbiamo eh, avviato tutta una serie di iniziative che sono volte a eh, creare nel territorio un'economia digitale, eh, che è un qualcosa di particolare perché eh, sfrutta una serie di eh, risorse, che sono risorse principalmente in termini di capitale umana, eh, che però eh, non richiedono nessuna materia prima. Quindi qui all'interno di questo spazio abbiamo attività che richiedono semplicemente un semplice computer, una connessione internet per produrre la ci sono, eh, sono, circa 100, sono, sono circa 150 ingegneri che lavorano all'interno dello spazio. Qualche tipo di attività? Le attività principali sono concentrate nel settore dell'energia rinnovabile, quindi questo che vedete qui sulla, eh, sulla destra è il eh, nostro monitoring room. Attraverso questo, questo monitoring room eh, noi riusciamo ad interconnetterci con le centrali eh, che producono energia rinnovabile in giro per il mondo. Gli ingegneri eh, della Bax Energy eh, lavorano e sviluppano i sistemi per tutta una serie di utilities eh, worldwide eh, connettendo centrali che sono di energia eolica, solare, eh, fotovoltaica quindi, eh, oppure idroelettrica e geotermica. Quindi tutto quello che è rinnovabile è pulito. Eh, si tratta di tecnologie molto avanzate che eh, lavorano per la collezione di dati in impianti che sono eh, geograficamente dispersi, quindi alcuni sono nel deserto, altri sono nelle montagne e cercano di mettere insieme eh, queste centrali per realizzare un match tra quella che è la domanda del mercato in termini certo. di consumo e quello che è effettivamente la capacità produttiva. Il tema è che eh, le energie eoliche fotovoltaiche sono incontrollabili, nel senso che la sorgente è indeterminata, può esserci una giornata come quella di oggi in cui non c'è sole, non altera comunque il bisogno delle persone di consumare energia. Quindi quello che avviene in paesi meno sviluppati è che si utilizza l'energia fossile o il gas per compensare la richiesta e la domanda delle persone. Con questo tipo di strumentazione di fatto si può abbassare. A livello di richiesta di energie fossili. Sfruttando al massimo le energie rinnovabili. Perché praticamente se lo scambiano, se lo scambiano tra eh, centrali energetiche che hanno delle condizioni di meteo differenti e quindi trasferiscono quando c'è mancanza da un'altra parte. Esattamente, quindi in una giornata come questa, dove sì. nell'area di Catania eh, non ci sono condizioni favorevoli per la produzione di energia fotovoltaica, si utilizza l'energia eolica oppure si mettono in moto gli impianti idroelettrici per produrre e compensare. Quindi facendo questo si riesce ad aumentare. La quantità di rinnovabile Noi in realtà non lo facciamo soltanto in Italia, Enel è uno dei nostri clienti e controlliamo da qui eh, circa il 60% dell'energia italiana, quindi Enel, IDF o altro, però eh, in realtà la nostra presenza è principalmente nel, nel mondo. Possiamo, possiamo entrare per dare una sì. certo E sì, se non disturbiamo. Sì. Eh, sì, questo... Abbiamo in questo momento connesso attraverso i nostri sì. server sì, sì. eh, 36.9 gigawatt di potenza, quindi sono 36.900 megawatt, che per capirci è, è equivalente al consumo dell'intera dell Italia, eh, dove però noi eh, diciamo, in realtà abbiamo eh, connesso decine di migliaia di impianti in, okay. in giro per il mondo. Quindi in questo momento stiamo controllando da, da questo singolo sistema 8.914 generatori che sono sparsi tra Africa, Europa, Nord America, Sud America dove siamo collegati con il Brasile, Cile, eh, fino all'India. Okay. Eh, da qui fondamentalmente possiamo accendere e spegnere eh, queste centrali e creare una serie di cose. Con questi sistemi noi controlliamo eh, il 75% della produzione del Marocco. Okay. Quindi qualche settimana fa abbiamo avuto una telefonata dal, dal, dal governo del Marocco perché eh, di fatto abbiamo una nazione che l'Italia che ha il controllo sul 75% della, della produzione, anche se le centrali ovviamente non sono eh, di proprietà del governo italiano, gli algoritmi che le controllano vengono da, da questa società, da questo gruppo di ricercatori. In Austria abbiamo il 55% del mercato, elettrico, Nel Portogallo sono il, circa il 15%. Quindi ci sono delle nazioni dove siamo molto. Le aziende che la... distribuiscono vi hanno chiesto le di gestire che... col software. Ci cioè hanno chiesto di realizzare la gestione delle loro, di tutto il loro patrimonio di produzione di energia. Oh, quindi abbiamo degli, ovviamente delle, delle aziende come Enel, eh, che sono un po' l'orgoglio diciamo, di italiano che hanno delle enormi quantità di produzione negli altri paesi, ma lavoriamo anche per esempio con i DF, quindi noi controlliamo tutta l'energia di IDF che la Francia produce in Italia, eh, il Portogallo e credo Turchia e adesso stiamo lavorando sul Belgio e in altre nazioni e poi ci sono altre utilities come l'IDF che ci affidano in Italia. e noi poi mettiamo insieme tutte quelle che sono le condizioni climatiche del luogo piuttosto che altro per eh, riuscire eh, diciamo, a eh, controllare eh, quello che è la, la previsione di produzione futura con l'attuale metà di insieme e fare sì che le nazioni riescano a eh, raggiungere un livello di massimizzazione delle rinnovabili. Questo consente poi di ridurre quindi, i consumi del, cioè, del convenzionale. Quindi nel Portogallo abbiamo per esempio una situazione dove eh, già per una ventina di giorni l'anno l'intero Portogallo ha uh, girato esclusivamente con l'energia rinnovabile, quindi ci sono anche altre nazioni dove si sta raggiungendo velocemente questa cosa. E lo fa con l'energia solo prodotta in Portogallo? Oppure... Solo con l'energia pro... prodotta all'interno del, del Portogallo, quindi in Italia non siamo ancora in questo, sì. te tendenzialmente sì. potremmo raggiungere questo risultato, quello che ci manca è eh, che non, abbiamo, eh, non siamo riusciti ad avviare eh, la produzione di energia offshore in Italia. Quindi mentre in Inghilterra o certo. in altre nazioni si sfruttano le coste per fare produzione certo. di energia perché arrivano i venti sì. eh, e non il hanno nessun ostacolo, eolico. quindi eolico, eh, in Italia diciamo, è un tipo di energia che non abbiamo ancora sfruttato, in Italia abbiamo il geotermico, l'idroelettrico, il fotovoltaico e l'idroelettrico. l'olico. Puoi far vedere qualcosa nelle regioni. Eh, quindi, No, semplicemente noi abbiamo una forte concentrazione dell'idroelettrico che sta in tutto il nord sì. d'Italia. Quindi, in questo momento Lombardia e Piemonte stiamo producendo 160 MW nel Piemonte, sì. 243 MW nella Lombardia, che deriva da 164 centrali separate mentre nel centro dell'italia iniziamo ad avere produzione di energia eolica e fotovoltaica man mano questo è notevole 737 megawatt sì, quindi questo che cos'è quello è sempre eolico è una combinazione di eolico e fotovoltaico, e fotovoltaico. poi nel centro del, dell'italia c'è qualche bacino idroelettrico però è termico che c'è una ah, sì, giusto noi cioè in italia produciamo ehm. circa 2 gigawatt 3 gigawatt di energia geotermica, siamo in questo una delle, delle prime nazioni del mondo in termini di, di potenza e tutta quell'energia viene controllata da questi sistemi. Quindi poi mano a mano entrando ecco, vediamo gli idroelettrici eh, piuttosto che un'altra serie di, di cose interessante perché è un caso di un grosso idro che è in pompaggio, le centrali intorno stanno producendo, non c'è Cosa succede? Esatto. Cioè, questo... Mentre le altre nazioni sono fra virgolette sfortunate che non possiedono bacini idroelettrici perché non hanno catene montuose o altro, in Italia noi abbiamo una grande abbondanza di bacini che possono essere utilizzati per lo stoccaggio dell'energia. Quindi L'eccesso dell'energia che viene prodotta viene utilizzata in consumo dalle centrali elettriche per riportare l'acqua eh, nel, nel bacino, quindi dal, dal bacino a livello più basso okay. il bacino del livello più. Okay. quindi quando c'è l'eccesso di energia la utilizzo in questo modo e creo nuovamente un'energia potenziale sì. quando più tardi nel corso della giornata avrò necessità di energia in qualcuna delle città o dei paesi vicini questa centrale sì. in questo caso eh, di presenza, eh, no? esatto, sopra una volta, si trasformerà nuovamente in una centrale idroelettrica e darà certo. l'orchestrazione di, di tutti questi sistemi in, sì. in molte nazioni è sì. eh, eh, diciamo, un tema di sicurezza eh, nazionale, quindi negli Stati Uniti ci sono delle normative specifiche che regolano sì. il controllo dell'energia, perché l'energia, soprattutto quella rinnovabile, viene considerata un, un punto, eh, diciamo, focale delle nazioni. Poi ci sono altre nazioni come il Marocco o altri dove invece, diciamo, per mancanza tecnologica si devono necessariamente affidare a nazioni come l'Italia. L'Italia, siamo è una situazione intermedia dove magari ancora non è stato dato il giusto peso a questo, questo tipo di tecnologie. Quello che poi fanno i nostri ingegneri analizzano le performance dei vari impianti eh, eolici, quindi in questo caso qui stiamo vedendo un impianto eolico che si trova in Grecia. Grecia. Grecia. Ora, allora, Noi da qui abbiamo il controllo di molte nazioni. Una delle nazioni sulle quali lavoriamo più intensamente è la Grecia. La Grecia per sua natura, siccome ha tantissime isole, necessita di produzioni locali all'interno delle isole. Quindi questa è una delle aree poco connesse queste sono quelle del Mediterraneo, isole del Mediterraneo sì, sì, qua, sì, esattamente sul, quindi dove, delle aree poco connesse dove abbiamo delle turbine sì. eh, che vengono utilizzate per la produzione e rendere autonomo eh, diciamo, l'intero territorio sì. quindi noi da, da queste turbine effettuiamo una serie di diciamo, dati, effettuiamo una serie di analisi come quelle eh, che vediamo su questo schermo qui che cosa vediamo? vediamo una curva che rappresenta la produzione che la turbina dovrebbe eh, avere se tutto funzionasse correttamente. Cioè al crescere del vento sì. la turbina inizia a produrre energia verso i 3 metri al secondo okay. e poi arriva al massimo della produzione quando c'è un vento di 13 14 metri al secondo. In questo caso queste turbine hanno una produzione più bassa, quindi sono circa 100-150 kW al di sotto il loro potenziale allora i nostri ingegneri entrano nel dettaglio eh, di ogni singola turbina e provano a eh, trovare eh, tutti quei difetti che consentono di ritornare alla massima produzione quindi massimizzando le energie rinnovabili riportiamo, consentiamo di eh, abbassare eh, le perdite, gli spazi sulla rete eh, diamo una, una, un sistema stabile eh, e riduciamo i consumi delle energie fossili e la dipendenza che queste nazioni hanno questi impianti che voi monitorate hanno già delle tecnologie di storage che consentono? Sì, allora questo, questo noi abbiamo fatto qui a Catania, è venuto da un primo e più grande progetto di battery storage d'Italia. In realtà ce ne sono tre che sono molto grandi, tutti e tre sono stati fatti con, con i tecnici e gli ingegneri che stanno qui. Questo è, è quello più vicino, è quello di Catania 1. No? In questo caso si tratta di un impianto dell'Enel eh, che ha un, uno storage, ha una, una produzione eh, che in questo momento è 1040 kW, quindi sì. un megawatt. Eh, che nel eh, momento in cui diventa diciamo, superiore, in questo momento eh, la giornata è un pochettino mista. Sì va a riempire eh, la batteria, in questo momento la batteria è a 0%, perché cosa abbiamo fatto? Abbiamo attivato la batteria, sì. scaricandola, sì. per compensare eh, la, la, mancanza ripresa, la mancanza di produzione all'impianto fotovoltaico. Quindi questa... E quanto accumula la batteria? È una 2 MW ed è una sinistra 1 MWh. Sì, sì. quindi ha ah, come storage, lo storage viene, viene calcolato in quantità di MWh per ora certo. eh, che riesce ad erogare, quindi c'è un numero di ore all'interno del quale eh, può erogare a massima potenza oppure a potenza ridotta può sostenere eh, per un numero di ore maggiore. E, e chi sono queste batterie? Cioè le batterie le con le quali, quali noi lavoriamo, se abbiamo sviluppato le tecnologie che sono in grado, e questo è un po' il know-how che sì. siamo qui, qui in Italia, di lavorare con tutte le tecnologie di tutti i manufacturer mm. di Europa e dell'America e adesso stiamo iniziando a lavorare con quelli dell'India e della Cina. Eh, abbiamo batterie che vengono da BB, batterie che vengono da Siemens, batterie che vengono da una serie di altri player. Il, questa tecnologia serve per fare sì che si possa essere indipendenti dallo specifico certo. vendor e riuscire a mettere insieme lo che ah, questa posicionazione. Okay. Qua, qua parliamo di batterie industriali, sì. poi c'è il tema delle batterie domestiche o sì, in altri sì. paesi, per esempio, adesso c'è il tema dello storage e mm. della motoelettrica. Quindi il anche le macchine elettriche, quando, le sono, ha fatto il quando sono disconnesse, possono sì. essere utilizzate come storage e sì. andare avanti. Qui invece abbiamo un impianto fotovoltaico, sì. questo sempre credo in Crescia. Sì, in questo caso sì, sì. si tratta di un impianto molto più grande di quello, eh, quindi in questo momento abbiamo una produzione di eh, 3 MW. Ecco, in questo momento, proprio mentre lo portavamo, è successo un un problema di, di fuori controllo. Vedete in questo caso qui abbiamo una scala eh, graduata che ci dice qual è il livello di produzione cioè, di corrente che passa attraverso i pannelli. Fino a qualche secondo fa tutti i pannelli eh, viaggiavano a una eh, corrente massima di 7 A, in questo momento praticamente questi pannelli si sono e sono scesi a 379. Cosa dipende? E il sistema ci segnala analizzando tutti i dati dell'impianto segnalano all'operatore in questo caso dov'è il difetto, quindi cioè, essendo tutti i pannelli connessi in degli schemi eh, seriali sì. eh, se eh, si verifica un difetto in uno degli interruttori o dei cavi, di fatto questo causa eh, che l'intera sezione dell'impianto eh, vada fuori produzione, quindi in questo caso il sistema istantaneamente ci segnala dov'è il problema ci indica gli specifici pannelli, puoi andare un pochettino più in dettaglio? Quindi ci permette di identificare i componenti che hanno sì, causato. Questi certo. sono i numeri di serie dei componenti? sono i numeri, sì. sono l'equivalente di un numero di serie. Non è di serie. serie, sono degli identificativi univoci che ci consentono di fare qualcosa. Dobbiamo immaginare che questi impianti sono, hanno estensioni di chilometri. Quindi quando ti trovi all'interno di questi impianti, è. siccome il pannello visivamente non è come la turbina. Che si, si ferma. La vedi che si ferma, hai capito che si ferma. Cioè. Quando vedi questi contendi è impossibile capire dove è il problema. Quindi questi quindi. software aiutano eh, i tecnici, in questo caso in Grecia, ad intervenire immediatamente. Quindi ricevono un allarme di fuori comunicazione e, e esatto. sanno esattamente dove, dove andare, andare per, per sistemarlo. Quindi queste tecnologie di fatto abilitano eh, maggiormente la penetrazione sì. del rinnovabile in quel modo. Oggi noi da qui controlliamo l'85% dell'energia che controlliamo è al, al di fuori dell'Italia. Solo recentemente abbiamo iniziato eh, a fornire questa tecnologia in Italia e lo facciamo in questo momento con Enel e con IDF che sono, eh, per i quali siamo i fornitori primari. Attualmente eh, la, la tecnologia che abbiamo consente di massimizzare la produzione con aumenti del, che si aggirano intorno al 5%, quindi riusciamo eh, a portare gli impianti con prodotti di d'Italia al 5% maggiore però questo significa con un monitoraggio degli impianti, con un monitoraggio cioè, automatico, qual è, qual è il motivo per cui aumenta la sua allora aumenta la produttività perché andiamo a determinare eh, in maniera quasi istantanea tutte sì. le cause ah, okay. di mancata produzione e tutte le inefficienze, quindi certo. qui abbiamo un tema di inefficienza, mentre lì abbiamo un altro tema. Poi che cosa facciamo? Mentre in altre parti eh, del mondo si tengono fondamentalmente i bruciatori Accesi costantemente perché devono essere pronti certo. a fornire energia, noi consentiamo di prevedere quelle che saranno le condizioni meteorologiche e quindi anticipare e minimizzare l'utilizzo di altri ah, carburanti Questa è solo una delle cose che facciamo. Ah, Ci seguiamo. <continuevo> sì. Grazie, eh, buon lavoro a Possiamo? Possiamo girare in realtà da tutte le parti. Giriamo da questa parte. Sì. Allora, ovviamente la cosa fantastica di questo, questo lavoro è che per fare una una connessione internet. Quindi c'è un potenziale di creare opportunità di, di lavoro gigantesche. Qui eh, per esempio abbiamo una cosa diversa, all'interno del campus facciamo sperimentazioni anche con tecnologie di intelligenza artificiale, che ovviamente chiaramente stiamo, stiamo affinando e quindi queste cercano di eh, fanno un'analisi, ci sono circa 55 delle camere all'interno del campus, fanno un'analisi costante delle persone e cercano di identificare lo anche stato d'animo delle persone sì, anche per età. Di dare anche un età. quindi sì, ovviamente diciamo vanno a correggere, quindi questo momento eh, siamo a 33 sì, anni sì, eh, a me ha dato qualche anno in, eh, qualche anno in meno, anche io ho 42 aspetta, se mi avvicino 70 <ride> <meglio>. <ride> ovviamente, sei, sei ovviamente sei, sei allora, quali sono queste ma tecnologie? Ma sono delle tecnologie che in, in realtà possono essere utilizzate per diciamo, questo è un utilizzo ovviamente, come posso dire gioviale, dove Stiamo vedendo quello che succede, in realtà le tecnologie oggi consentono, eh, utilizzate per esempio nei, nei punti critici all'interno di aeroporti, all'interno di stazioni ferroviarie, all'interno di tutta una serie di altri spazi di identificare per esempio personaggi sospetti, terroristi eh, piuttosto che altro. In, in centri commerciali mi consentono, consentono di avere un'anagrafica eh, di quello che succede all'interno del, eh, dello spazio. Eh, quindi per esempio posso vedere che nel corso eh, della giornata di oggi la distribuzione principale dell'età di persone è fra i 30 e i 40 anni quindi non abbiamo avuto nessuno al di sotto dei 18 anni all'interno dello spazio e non abbiamo avuto nessuno al di sopra dei 59 anni in questo momento all'interno dello spazio del campus abbiamo circa un 20% di donne, e un 80% eh, di uomini su questo abbiamo visto quanti per esempio indossano occhiali piuttosto che altro, in realtà nel campus eh, diciamo ovviamente noi abbiamo circa il 25% di persone eh, perché semplicemente molte delle, delle professioni che abbiamo eh, sono professioni tecniche o tecnologiche che non appassionano sempre le donne, però abbiamo un'intera area dedicata alla cinematografia eh, dove invece abbiamo una eh, enorme percentuale di persone che si occupano di, di creazione di altre, di altre cose. Questo è il nostro laboratorio Raiutti. Quindi qui, diciamo che Salve. Realizziamo, Salve. Salve. realizziamo una serie di tecnologie eh, molto interessanti eh, che sono volte a eh, migliorare l'utilizzo degli spazi. Questo spazio è uno spazio di 1600 metri quadri poi lo assolveremo, eh, è progettato per ospitare 220 persone, quindi abbiamo una capienza che eh, utilizza circa 7 metri quadri per persona. Quindi abbiamo massimizzato l'utilizzo del patrimonio utilizzando una eh, tecnologia di presenza, che significa che ogni postazione è equipaggiata con dei sensori, che sono qui sotto il tavolo, montati tipicamente, che sono molto piccoli, e eh, hanno diverse forme, Questi sensori che cosa fanno? Eh, identificano la presenza delle persone all'interno dello spazio, poi vi sì. farò vedere come e quindi che cosa fanno? Accendono e controllano le luci eh, in funzione della presenza delle persone, però mi consentono di mantenere delle postazioni desk mobili. Quindi le persone okay. all'interno dello spazio si muovono e si sedono dove vogliono. Quindi pur riesco a sfruttare i momenti in cui le persone sono in trasferto oppure sono in un impianto altrove massimizzando l'utilizzo dello spazio. In questo spazio prima del nostro ingresso eh, veniva occupato con sistemi di uffici tradizionali e eh, aveva spazio soltanto per 25 uffici che impiegavano circa 50 persone. Adesso con questa eh, ottimizzazione noi abbiamo attualmente 150-160 eh, persone e contiamo di arrivare fino a 220 e come vedremo dopo ci sono comunque c'è una sensazione di, di spazio molto ampio. Alcuni di questi concetti adesso li sta utilizzando Ferrovie dello Stato ah, eh, a Roma e in altri per progettare degli aspetti diversi. Questo è un dispositivo eh, IoT eh, che noi, di cui abbiamo varie versioni che metteremo in, in commercio, prego, eh, che consente, eh, può essere appoggiato in qualunque momento, in punto della, della casa o dell'abitazione, e raccoglie 15 misure, raccoglie la temperatura dell'aria, l'umidità, eh, eh, monitora per esempio il particolato nell'aria, la presenza di gas inquinanti o altro. Che cosa fa? Trasmette informazioni sulle condizioni ambientali al telefonino e consente eh, di eh, monitorare per esempio situazioni dove abbiamo eh, persone che soffrono d'asma, eh, controllando la presenza di CO2 all'interno dell'ambiente, eh, controllando la ventilazione, la salubrità, del posto, la salubrità del posto, oppure si interfacciano con le luci per risparmiare, per creare eh, risparmio energetico, quindi in questo caso se tutte le persone uscissero da questa stanza o stessero in piedi fuori dal desk, automaticamente i sensori identificherebbero che non ci sono persone in questa stanza e andrebbe a spegnere le luci, oppure se ci fosse luce esterna maggiore, attraverso questo sensore lui il, il, il dispositivo identificherebbe migliori condizioni di illuminazione e quindi automaticamente abbasserebbe le luci, quindi realizza alla fine un'ottimizzazione del consumo. Questo è vostro, per delle, delle, delle questo un dalle... progetto eh, di, di questi ragazzi, sono gli ingegneri eh, diciamo, locali, quindi so, questi sono dei prodotti che eh, diciamo noi Speriamo di, mettere, di continuare a mettere in commercio. Sì. Adesso siamo molto concentrati sull'export, quindi, come, come questo tipo di tecnologie che sono molto apprezzate eh, fuori dall'Italia ci consentono di creare anche una bilancia positiva. Certo. Perché di fatto, noi eh, abbiamo, non abbiamo necessità di materie prime, lavoriamo con, con dei computer che hanno un costo di 1000 euro. Certo. Il costo più, più importante che abbiamo è il costo delle persone. Quindi, cosa facciamo? Massimizziamo gli stipendi per le persone creiamo condizioni economiche migliori per loro che a loro volta creano condizioni migliori per tutti. territorio certo. e abbiamo un effetto positivo sulla bilancia del nostro piccolo perché comunque eh, per l'80% vestiamo questi prodotti nel mercato estero eh, questi sono i dataloggers che sono installati in Grecia, in Turchia, in Marocco in Brasile, in Cile vengono fabbricati qua eh, e vengono esportati allora, Sempre nel, nel, nel connesso dell'economia, cosa abbiamo fatto? Venendo qui nel territorio abbiamo preso delle aziende locali, sì. piuttosto che del manufacturing alla Cina o altrove, abbiamo regalato i nostri progetti a delle aziende locali. Ah, quindi abbiamo sì. detto voi produceteci questo dispositivo per noi ad un costo contenuto, noi gli regaliamo il progetto e questo ci consente di da un lato sì. andare a battere i costi dall'altro dall lato loro di creare un'economia locale. quindi anche Qualunque cosa che c'è nell'ufficio l'abbiamo fatta fabbricare noi. Per esempio anche i desk sì. eh, sono un, un nostro progetto, sono dei desk eh, appunto merinzisi che eh, alimentano nuovamente eh, l'economia locale. Cioè, eh, cosa facciamo? Abbiamo fatto dei desk che hanno delle, delle predisposizioni per le piante, per gli spazi verdi, sono cablate in fibra ottica, hanno tutta una serie di cose, infatti non ci sono eh, diciamo, cavi, nulla, quindi mettono enorme garanzia di sicurezza alle persone che lavorano. Eh, pur mantenendo eh, degli ambienti eh, diciamo, eh, ottimali con tutte le funzionalità che ci servono. Anche qui abbiamo preso il progetto, l'abbiamo regalato ad un'azienda locale, gli abbiamo messo in condizione di creare un ciclo produttivo e ci auspichiamo che loro riescono a prendere questi progetti e poi a internazionalizzarli al di fuori del. Grazie e buona giornata. Grazie. È un concetto di economia. Eh, circolare, che una volta che si riesce ad avviare... Eh, cioè Quindi proprio uno stile che si, si intende fare... Sì, questo è uno stile che ho cercato di fare sì. qui, di, come ho, io ho avuto l'esperienza <coughs> negli Stati Uniti, dove ho lavorato per, eh, per 15 anni, <susurra> fondamentalmente dando tutte queste tecnologie per altre società, che sono, che sono appunto, che sono, che, se ne chiamano, di Giorgio, Google, Amazon, eh, se vuole poi sì sì scusa ma sei da due ore in Sicilia quindi dovevo mangiare qualcosa <laughs> Certo, non so, l'importante è che la famiglia è No, no, ma no, no, no è importante. No, no, quanto tempo? Sono tornato in Italia da un anno circa. Sì, stato... Ho iniziato con, sì. con... questo progetto di base di mezzo di economia e Ho iniziato con, questo è stato aperto a luglio, sì. ho iniziato con un team di sì, stato... tre persone. Poi abbiamo finito lo spazio e dobbiamo cercare degli altri spazi dove esportare questo modello. Sì, sì. Questi erano gli uffici utilizzati per, ehm, per gestione del mentale c'erano Loro sotto utilizzavano lo spazio, quindi noi abbiamo trovato un modo di massimizzarlo. abbiamo tutto quello che è tecnologia software viene tassato eh, alla rata speciale del 5% quindi se io produco se io sposto le proprietà intellettuali sì. in Irlanda eh, tutti i redditi che ne derivano eh, ricevono un abbattimento di scala quindi che cosa succede? che praticamente in Italia si vede tutte le proprietà intellettuali esportate fuori in questi altri paesi e i talenti a loro volta si spostano lì perché se banalmente un... vanno a registrare i brevetti lì Assolutamente sì, perché se il progetto è registrato eh, in Irlanda, eh, le revenue che ne derivano vengono tassate localmente in Irlanda. Il proprietario del brevetto è tassato solo al 5%, quindi abbiamo un abbattimento fiscale rispetto al 50% dell'Italia. Il tema è che tutti quanti spostano i loro bretti, i loro impianti in questi, okay. in questi paesi. Non è un paradiso fiscale, però eh, diciamo, per le tecnologie sì. E comunque crea dumping. Adabini che poi c'è un altro problema. Gli, ehm, che noi stiamo affrontando al contrario, le persone che sono per esempio in alto del territorio siciliano, dove non ci sono molte aziende che producono software e tecnologie, trovano delle offerte di lavoro che sono paritarie in termini di importo sì. in Irlanda, però ricevono una detassazione, cioè per i primi tre anni pagano soltanto il 15% di gas se lavorano nel comparto tecnologico, quindi se fanno, cioè se producono software, ioT, eccetera. Quindi questo diciamo, provoca questo spostamento. E poi noi, ovviamente, abbiamo fatto qui il concetto di vita, dello spazio, abbiamo un, creato uno spazio qui normalmente. Si vede, letta. normalmente si c'è la, la possibilità di dare un'occhiata alle eruzioni. Abbiamo il nostro. Il nostro nostro Questo è un altro prodotto che abbiamo fatto noi, eh, se vuoi provare, è una cabina, è una cabina insonorizzata eh, che è, è, diciamo, è schermata dalle radiazioni e una di cose e insonorizzata a 90 decibel. Quindi, le persone possono entrare di dentro, possono sfogarsi, <ride> possono, possono avere un momento di, dobbiamo possono dobbiamo avere un momento di telefonata con, uh, con la moglie, con la fidanzata, con il marito in totale privacy, sapendo che, però senza diciamo, essere oppressi dal, dalla classica cabina telefonica. E in più ovviamente ce ne sono in varie modalità, quindi e questo, è, eh, questo con... è un prodotto per esempio che però è costruito con legni che eh, non sono locali perché diciamo, ci sono difficoltà allora, cioè, a reperire, questo, a reperire questi materiali questo tipo di materiale. Quindi i legni in verità sono, eh, diciamo, vengono da un'altra un lezione. Però la produzione, nuovamente, abbiamo fatto un progetto buongiorno, sono presente. Buongiorno. Sì, sì, sì. sì. Semplicemente brevemente, queste, questo è il ramo delle persone che sono dedicate alle intelligenze artificiali. Qua si sviluppano eh, tecnologie che vengono applicate al medico ma anche, eh, diciamo, eh, per esempio alla fraud detection. Quindi eh, recentemente stiamo sviluppando dei software che automaticamente eh, controllano una serie di parametri e sì, sì. di fatto vanno a identificare frodi eh, diciamo, fiscali per per, per altre, Lo fanno incrociando le banche dati. Lo fanno incrociando con dati che si trovano per esempio pubblicamente su internet o su Facebook, perché noi non abbiamo accesso a queste cose. Però Quindi, per esempio voi faccio... le fate senza accedere alle banche dati della pubblica amministrazione. Sì, sì faccio, faccio un esempio. Eh, diciamo, noi possiamo, eh, all'interno di un comune come il Comune di Roma, eh, ogni, ogni struttura alberghiera deve pagare certo. eh, una tassa. Di soggiorno. di soggiorno. Le tasse di soggiorno di fatto viene dichiarata dal, eh, dalla struttura alberghiera che su base periodica manda una dichiarazione al comune e dice io ho avuto 20 ospiti, 30 ospiti eccetera eccetera. Allora noi con le tecnologie artificiali che cosa possiamo fare? Possiamo andare a eh, monitorare il web, vedere le prenotazioni che ci sono su quella struttura, sapere l'affluenza delle persone nella struttura e avere un... Eh, un riscontro numerico di quelle che sono le effettive presenze rispetto a quelle che vengono dichiarate, è solamente un esempio okay. delle cose che si possono fare poi immaginiamo <ride> se, se riusciste se anche dati con, dati, dati. con le banche dati ovviamente si potrebbe fare moltissimo di più quindi ci sono eh, ovviamente le, le cose sulle quali noi ci concentriamo sono per, principalmente nel settore medico dove ci sono molte frodi certo. quindi con le assicurazioni e con questo tipo di attività dove noi incrociamo dati e vediamo che ci sono dei claim diciamo, che vengono fatti dal, dal paziente che non possono corrispondere a una situazione veritiera oppure andiamo a trovare tutte quelle situazioni anomali della persona che ha intestato 15 macchine però ha certo. 80 anni certo. e non ha neanche la patente o certo. diciamo, cose di questo tipo oggi con la tecnologia si possono ma collaborando con il pubblico? non stiamo collaborando con il pubblico non ci conosce nessuno diciamo che siamo principalmente Lavoriamo con i privati con le, eh, con le aziende, ripeto, per, principalmente all'estero, che invece vedono un interesse per queste tecnologie. Ma questa è la nuova frontiera della lotta all'evasione. Sì, mm -hmm. questo ma avrebbe, Salve. È, è, Oggi ci sono delle tecnologie che consentirebbero di abbattere enormemente l'evasione sì. fiscale, semplicemente incrociando molto velocemente eh, i dati. Il tema è che questi archivi sono separati in posti diversi, in enti diversi in modi diversi e non c'è nessuno che fa un data mining approfondito incrociandoli con i dati che sono social e sul web sì. perché oggi io ho, ho delle tecnologie che possono andare su Facebook mi analizzano le immagini che pubblicano le persone vedono le persone che vivono sulla Ferrari certo. e automaticamente io non ho bisogno di sapere, riescono a capire eh, che ho l'automobile che ho la barca, che faccio un certo tipo di, sì. di vita e mi possono indicare che c'è un soggetto che ha probabilmente un qualche cosa che più forme le tecnologie digitali. Il tema è che oggi tutte queste informazioni sono nelle mani di Google, Facebook, Amazon, certo. Microsoft, quindi ci sono pochi nomi che di fatto hanno le informazioni su qualunque eh, persona e qualunque eh, associazione, qualunque società e qualunque ditta che c'è certo. eh, in circolazione. Se noi ora apriamo la pagina di Google e cerchiamo questo indirizzo, Proviamo su Google, mi dice anche la quantità di persone che ci sono dentro l'ufficio in questo momento perché loro tracciano tutti, hanno la, il posizionamento eh, GPS, GPS di tutte le telefonie e quindi sanno che qua dentro in questo momento ci sono 100-150 persone che fanno ricerca da questo, da questo punto. Quindi, tutte queste informazioni risiedono purtroppo nelle mani di altri governi e noi, come governo italiano, non riusciamo certo. ancora ad intervenire su questo tipo di cose. Qui invece abbiamo delle cose molto più divertenti che ti, ti seguo, faccio Prego. raccontare. Allora qui abbiamo trovato un tema importante anche nella, nella situazione di, di lavoro, è che non possiamo dare lavoro soltanto agli ingegneri, quindi cerchiamo di trovare degli altri aspetti più creativi. Allora siamo qui a Catania, siamo abbastanza fortunati perché abbiamo eh, un'Accademia delle Belle Arti, eh, che è un'istituzione che produce molti, molti talenti, c'è cioè anche un'Accademia c'è anche un conservatorio musicale molto bello quindi abbiamo trovato un modo, un tipo di, di, di prodotto che impiega queste persone qui localmente sempre per la produzione eh, di cose esterne in particolare eh, si tratta di produzioni cinematografiche eh, e eh, videogames quindi qui all'interno di questo spazio abbiamo due realtà eh, una è la Red Ryan e l'altra è la Stormy Games che rispettivamente producono Uh, videogiochi e cinematografia per uh, sempre principalmente a consumo uh, cioè, di est clienti esteri voi lavorate con l'estero principalmente? 80-85% sì. quindi in questo caso i, le cose che vengono prodotte vanno a finire in ride <coughs> che per esempio si trovano uh, negli Stati Uniti ma questo perché non esiste proprio il circuito italiano non si riesce a entrare nel circuito italiano? Eh, non c'è so a livello eh, Diciamo, di indirizzo del paese, non c'è una spinta verso questo tipo di tecnologie, quindi che cosa succede? Ci sono, eh, <coughs> diciamo, dei, mentre in altri paesi come negli Stati Uniti o in India c'è un enorme eh, supporto per le tecnologie digitali, perché vengono viste come un modo di conquistare il mondo, certo. diciamo così. noi in Italia le viviamo in modo passivo, perché per cui può capitare, di, noi può capitare che di, di andare al, al cinema <ride> e vediamo otto film stranieri certo, rispetto certo. a due che sono uh, prodotti in Italia, quindi di fatto noi ci troviamo costretti a produrre per queste major uh, statunitensi o inglesi o altrove perché loro acquistano e poi magari rivendono. Lo stesso prodotto in Italia, però insomma eh, un i professionalità che sono qui, le avete formate voi si sono formate? Le professionalità vengono, eh, ripeto, da un background che principalmente, sì, fatti, però sì. poi devono essere formate. Devo questo essere. tema della formazione è importante perché non ci sono oggi nell'università ancora delle strutture, dei laboratori adeguati per fare questo tipo di esperimenti. Per esempio, eh, diciamo, eh, questo è un, un, un artista che lavora sul, sul 2D è un concept artist, quindi sviluppa eh, i concept per, eh, un, eh, per un prodotto che poi verrà modellato a tre dimensioni e verrà realizzato. Per fare, un per fare questo necessita di una eh, tavoletta che è un prodotto eh, costoso, necessita di software rigorosamente statunitensi eh, che gli consentono di realizzare queste, queste produzioni, noi stiamo cercando un po' di combattere questo trend creando dei prodotti eh, italiani che invece possiamo esportare nel resto del mondo quindi qui abbiamo una fase che è quella del concepting dove viene creata l'idea, in questo caso le persone debbono essere formate ad usare questo strumento perché non l'hanno mai avuta da nessuna parte. Certo. Perché, e neanche eh, lo utilizzano neanche lo utilizzano perché parliamo di un prodotto che non se è costosissimo per me, per non per se per lo possono per permettere per per per perché diciamo che una postazione di, di, un, di un artist come questo fra l'hardware e il software ha un costo di circa 10 ah, mila euro, euro. 10 10 okay. Mila. Okay. quindi per avere 6 persone già siamo a 60 mila euro di investimento sono cioè su questo giustamente eh, le, le università eh, dovrebbero munirsi con un numero di postazioni minimo per consentire alle persone certo. di, di formarsi su queste tecnologie. E quindi, ovviamente. a meno che venga fatto da privati come noi, quindi, noi che cosa facciamo? Prendiamo le persone quando sono appena laureato, o addirittura quando stanno st studiando, le facciamo venire qui, facciamo l'alternanza scuola-lavoro sì. eh, che abbiamo iniziato quest'estate con eh, gli istituti industriali e eh, con, sì. con altre scuole. Quest'anno le estenderemo anche agli artistici. Vi facciamo venire qui, facciamo conoscere le tecnologie. certo. Poi li serviamo durante il loro percorso universitario e poi li inseriamo alla fine nel, nel, nella, nella produzione. Sì, Qui per esempio ci sono delle altre. Ecco, qui viene prodotto un videogame che è un, un videogame. Nuovo. In realtà noi abbiamo produzioni sia di videogiochi, ci sono delle produzioni che sono sia di videogiochi eh, rated cosiddetti, eh, che sono di grande interesse per, per, per, per le persone sia di giochi destinati a bambini. 7 eh, anni o più, quindi ovviamente sono due cose. In queste cose un peggio 18. però le, le tecnologie utilizzate sono molto complesse. Per esempio, questa è una tecnologia che viene utilizzata all'interno di questo spazio di motion capture in tempo reale. Queste tecnologie sì, alla fine vengono prodotte da persone italiane, soltanto che di solito lo fanno eh, negli Stati Uniti o da altre parti del mondo perché lì riescono a trovare uno sbocco professionale, ma se tu gli dai la possibilità di tornare in Italia e di fare questo tipo di lavoro ovviamente lo eh, fanno. Quindi qui abbiamo una parte di motion college, perché viene rimandata su, su un modello. Questa è quindi, quindi abbiamo lì un dispositivo che controlla uh, visivamente con la telecamera e con i raggi a infrarosso e arriva a smuoverlo. In questo quindi caso utilizziamo, in... utilizziamo un giocattolo <coughs> per produrre un eh, film. Sono la la tecnologie la che stava utilizzando stava anche per i robot anche nei centri di Genova si utilizzavano lo stesso meccanismo. È vero. E qui abbiamo un altro, invece un'altra parte, ecco okay, è lui. Perfetto, lui è il, il nostro dinosauro vivente. Eh, nel senso okay, che in questo momento eh, stiamo, eh, stiamo lavorando a eh, un prodotto cinematografico eh, non possiamo no, no, no, no, perché è realtà, il perché è è prodotto perché non, so. non è ancora in.. No, un parco italiano. Andrà, so. Questo è un prodotto che andrà in un parco italiano e in questo caso eh, gli artisti hanno creato un modello tridimensionale eh, e questo modello viene collegato eh, a questi dispositivi che sono indossati, c'è anche qualcuno che rappresenta la coda dietro del, sì. del, del, del dinosauro e abbiamo un sistema all'interno di questo spazio che ricattura eh, tutti i movimenti della persona e li trasferisce sul, eh, sul modello tridimensionale, quindi questa è un'altra un'altra fase della produzione. e Poi se andiamo dall'altro lato c'è un altro che per, per me è ancora più affascinante oh, no. da un punto di vista artistico, che è il lavoro che fanno eh, questi ragazzi qua, che è il lavoro della creazione del modello tridimensionale di o, o dei filmati. Ovviamente sembra un gioco, non è un gioco, no, no, sono dei software estremamente computer. complessi, che eh. utilizzano gli algoritmi matematici molto complessi per simulare in questo caso eh, il, il furro, quindi il, il, il pelo della, della scimmia, i riflessi che questo pelo ha con la luce in diverse condizioni di illuminazione. Come, o la fisica che deve avere questo Sì, questo è una serie di numeri che vanno combinati nel materiale per poi dare i colori. Di fatto in grande come se fossero i livelli di Photoshop? è eh, sì, un po' no, no, no, banalizzare sì, sì, no, eh, sono di fatto cosa succede? noi andiamo a determinare la luce come oh, no, quando okay. incide sul materiale a fa fare una serie di passaggi se puoi ingrandire un attimino su, su un pezzo e quindi gestiamo per esempio la riflettività della luce eh, oppure gestiamo l'opacità oppure gestiamo per esempio eh, l'inclinazione del, del pelo dandogli una randomicità oppure andiamo a fare, eh, per esempio, una traslucentezza eh, che la pelle sì. è un qualcosa di, che ha diciamo, anche un, un aspetto qui di... Quindi qui puoi cambiare l'effetto della luce di tutto. Sì, sì. Posso vedere una cosa Quindi, ovviamente possiamo, possiamo dargli un'espressione un molto più aggressiva o molto meno aggressiva, addirittura li possiamo portare sul rosso. Eh, per, per farli sembrare accesi, certo. accesi di ira eh, qui ecco. diciamo abbiamo quindi andiamo ad alterare l'immagine del genere si costruisce da zero da zero da, da zero viene ce l'abbiamo forma... ce l'hai un modello tridimensionale gli possiamo far eh, vedere lo sculpting. quindi abbiamo per questo noi lavoriamo con le persone dell'Accademia delle Belle Arti ora questo è per esempio qui a Catania l'Accademia delle Belle Arti le persone uscivano erano completamente senza sbocchi professionali, cioè, però ho fatto sì. questo titolo ma non bellissimo ma che è proprio questo genere di supporti mai utilizzati no. anche nelle belle arti, no. cioè, voi disegnavate con su carta, quindi ovviamente c'è un percorso e un investimento eh, da, da parte, parte dell'azienda, nella formazione che, che, che potrebbe essere evitato facendo un po' più di… Diciamo, di... Competitivo, perché, sì. eh, partiamo da una base più bassa e quindi dobbiamo fare certo. uno sforzo di, di più. Lì c'è un filmato finito dove qui addirittura ci sono delle dinamiche che simulano l'oceano, eh, delle dinamiche che simulano il riflesso del sole al tramonto, piuttosto che anche quelle immagini che vediamo lì sono delle immagini artificiali, quindi non sono eh, diciamo delle... Eh, delle, delle persone vere ovviamente sono ricostruite con, con il computer nel contesto cinematografico. Ecco qui c'è la parte di sculpting, allora, quindi abbiamo preso persone che avevano una specialità di scultura con, eh, con materiali tradizionali e gli abbiamo, eh, gli abbiamo messo a disposizione degli strumenti come questo degli, e dei software sì. si sviluppati anche qui dal team che consentono per esempio di fare. Eh, lo sculpting, quindi è come se in questo momento li stessi aggiungendo e levando materia lo puoi fare con una cosa molto più esagerata lo so proprio per alterarlo per fare capire il concetto quindi, del togliere, displacement? togli un pezzo di corno oppure okay. è come se fosse una smerigliatrice una sorta, quindi però in realtà può ah, aggiungere eh. del, può e levare poi ne può anche aggiungere. Aggiungere, sì, quindi in realtà possiamo andare a eh, per esempio a ingrandire eh, una parte del corpo a creare delle forme diverse quindi si parte da una sfera e si arriva a creare eh, un oggetto che può dire è... quindi il concert artist fa lo schizzo della foresta che vuole, che ci vuole. gli artisti con la poi ci sono quelli che fanno la parte di composizione, sono di nuove professioni del complimenti buon lavoro Grazie. E... Quanto dura la formazione per una persona del genere? Per no, di no, no, normalmente diciamo che a sei mesi possono essere messi a lavorare in una politica Se eh, eh, in un anno sono atti ehm, ehm, animati, ehm, e quindi da cioè, quando, quando si prende in un anno... Sei mesi te sono te completamente a vuoto, eh, i restanti sei se mesi possono lavorare... Ma riesce a fare eh, noi abbiamo fatto tutto cioè, perché abbiamo avuto grandi difficoltà perché molti di questi fondi richiedono due anni, tre anni per essere in grado la, la cosa che utilizziamo di più è il contratto di formazione di professionale: quindi entrano le persone in un contratto di formazione personale dove adesso c'è uno sgravio sì, sì, sì. percentuale sulle tasse, loro superano questi periodi di tempo e mano a mano noi procediamo. Un po Eh, se ti fa piacere io volevo raccogliere un attimino le persone qui perché magari qualcuno non vuoi tu, non so se è necessario. le istituzioni italiane si affacciano di aziende che sono estere per esempio dall'italia da si utilizza per eh, l'alimentazione delle sue mani un software statunitense eh, ma è così per comunque altra cosa quindi se eh, negli altri paesi dove hanno percepito l'importanza del di digitale stanno investendo moltissimo sulla formazione già dalle scuole elementare le scuole medie per introdurre un approccio al computer, un approccio alla, eh, alla tecnologia, perché di fatto noi ci spostiamo di voi. di persone giovani che comprendano di cosa stiamo parlando perché farlo spiegare che cos'è una criptovaluta diciamo, si, si, ad altre persone e, e quindi come si fa a capire come fare? Cioè, non posso parlare di regolamentare una cosa che non bisogna, però ci sono grandi potenziali, ci sono tantissime cose che si possono fare con pochissimi costi, quindi cioè, un posto come questo che genera 100 50 attendere 20 posti di lavoro è stato fatto con gli investimenti modesti perché ci sono diciamo, soltanto gli spazi un un computer, non lasciamo perdere le postazioni super avanzate, c'è cioè quello è, è il massimo dell'investimento che c'è, cioè non è una catena di produzione, è una catena che dà il valore eh, alle, alle persone. Ecco, questo, questo è un, un concetto che Tra pochi come perché io per esempio sono stato, sono da Heich Farm, da London, sì. in Veneto. Ho visto dei poli come questi o simili di... in altre sì. parti d'Italia. Ma tra di voi fate rete, comunicate? Non, a... No, non ci sono delle reti. Noi per esempio non siamo riconosciuti come un polo sì. di questo tipo, perché eh, diciamo, la normativa richiede intanto che ci siano dei capitali di un certo tipo, cioè sì. secondo che ci siano delle esperienze del backup precedenti di, eh, nella stessa esperienza. Quindi un giovane secondo me che vuole mangiare una cosa di questo tipo lo deve fare per forza privatamente col tendere a zero che significa? Mm -hmm. cercare lo spazio spiegare il problema fare capire alle certo. persone cosa puoi fare qui abbiamo, abbiamo dovuto aspettare quasi un mese per avere l'allaccio delle fotiche quindi sono stati un mese e meno male che c'era c'era l'abbiamo passata noi con posti <ride> noi abbiamo passato le fibre ottiche dal nodo più vicino per farle arrivare qui perché le fibre ottiche che c'erano a disposizione non erano sufficienti per questo tipo di iniziativa perché oggi ci sono tutta una serie di temi dove la competitività dipende, dipende certo, certo. dalla banda che tu hai a disposizione come prima si parlava delle autostrade oggi si parla di banda larga se non si hai quelle bande a disposizione non puoi neanche fare il, il, il click certo. day eh, certo. perché clicchi e speri che ti arriva a disposizione eh, una risposta in tempi ragionevoli e quindi la, la connettività di internet è sicuramente fondamentale perché abilita eh, tutte queste queste altre professionalità e queste cose. Però il, il tema è proprio del, del favorire sì. la produzione tecnologica in Italia attraverso eh, un sistema che incentivi questa produzione e attraverso degli sgravi eh, su quelle che sono le proprietà intellettuali. C'è stato un tentativo qualche anno fa con il parent box sì. che però diciamo, a mio avviso non è proprio avuto grandissimo successo perché eh, diciamo è uno strumento già più complesso perché devo prima ottenere il brevetto devo averlo a livello europeo sì. eh, devo fare degli investimenti molto, molto Ma costosi. Ma si può dire che lo possiamo stimolare questo settore nella nascita di soggetti come i vostri anche investendo per esempio nella digitalizzazione dello Stato? Principalmente eh, lo Stato diciamo, è Digitalizzando se stesso rende possibile poi la di nascita terra, di soggetti di, di filiere cose, no? ma anche digitalizzando di più le università, cioè le scuole, perché se le scuole hanno difficoltà ad avere un'aula sì, sì. un un eh, che fa una donazione nei confronti della scuola, cioè, ci sono condizioni in cui eh, non sanno neanche che cos'è il, il Poi bisogna per forza investire molto anche nel vita perché eh, diciamo, le, le ore di formazione che vengono spese sia all'università sia alle scuole inferiori eh, nelle, nelle lingue molto basse, quindi qua noi facciamo anche formazione eh, di lingue quindi la mattina i ragazzi possono, hanno l'inglese, fanno le loro cose, però dobbiamo andare sempre a compensazione rispetto a ci, nonostante ci il 70% di tassazione che si paga diciamo che l'impatto questa stessa impresa questo stesso gruppo di città trasferito in Irlanda pagherebbe circa un quarto, un quarto, un quarto delle tasse che siamo qui. quindi qui siamo, abbiamo un livello di tassazione che si aggira intorno a perché, non perché il livello di fiscalità in Irlanda sia un quarto ma no, per questo settore qui è un quarto. specificamente per le tassazioni digitali eh, viene favorito come tutti gli altri sono motivi, basterebbe abbassare di qualche punto percentuale per un periodo anche di tempo ristretto perché l'avvio delle, delle società che crea problemi come anche il primo anno giustamente noi abbiamo la tassazione doppia quindi non solo mi trovo un carico fiscale ma anche devo pagare anche l'anticipazione gli anni successivi in Irlanda mi dicono non pagare le tasse per i due anni dimostrami che sei buono e poi ho un debito che se l'azienda va avanti e sostiene può compensare e dire che situazione cresce poi a partire dal terzo, quattro, però intanto io mi sono e ho messo in piedi il meccanismo eh, diciamo, un meccanismo positivo mentre qui devo affrontare a confronto tutta una serie di, di spese non voglio eh, entrare nel dettaglio però il tema è che Persone che abbiano un'esperienza vissuta all'estero per comprendere come riuscire a rendere produttivo immediatamente un progetto e come farlo in questo contesto e poi ci vuole molta volontà perché diciamo che se lo si fa quasi un'iniziativa di questo nasce quasi per l'appuntismo, la quindi passare il termine. un perché, po' di stoicismo. perché no. diciamo, vai di fatto a uh, metterti in delle condizioni economiche che sono contrarie no, con certo, una, una serie di variabili impazzite che, che ci non sai gestire, non, in paesi come questo non sai prevedere. noi diciamo, paghiamo tutte le tasse, manteniamo tutto qui in Italia, un'azienda normale come la nostra intanto non supererebbe i 50 sterati perché ci cioè, sono tutta una serie di problemi, mentre noi non ci facciamo problemi e affrontiamo tutto eh, con, con pazienza, ma eh, secondo cosa farebbe? Metterebbe porte in Lussemburgo, in Irlanda, cioè. altrove, e qua manterebbe soltanto la forza lavoro, mentre noi invece cerchiamo di eh, diciamo, reinvestire in questa direzione, quindi questa è un po' la cosa. Ora non, non so se diciamo, hai delle domande che fare ai, ai ragazzi a Okay. È sì. okay. uh, buongiorno a tutti eh, qui abbiamo uh, il gruppo di, di ragazzi che lavorano che hanno lavorato nella Bugs Energy nella Red nella, nella Stormy Games nel Teddy queste aziende che uh, sono, uh, stanno cercando di lanciare nel territorio. Eh, io credo che sia eh, per noi un'occasione importante. Siamo lieti della visita istituzionale, eh, che sicuramente c'è un'ora, ne abbiamo avute altre, speriamo di averne altre perché vogliamo mostrare eh, un esempio di eh, un'economia possibile eh, in territori dove eh, normalmente e tradizionalmente eh, iniziative digitali non esistono e ci auguriamo che le istituzioni in qualche modo raccolgano eh, questo tipo di esempi per capire come incentivarli e come eh, farne nascere di più nel, nel territorio. Eh, siamo molto, molto lieti della, della vostra visita e a questo punto io eh, darei la possibilità eh, ai ragazzi ecco, di fare qualche domanda ma anche a te di raccontarci quali sono le impressioni che hai avuto eh, per quello che ho visto in, in questi documenti. Sì, grazie prima di tutto di avermi accorto qui e di averci accorto qui. E vi saluto e spero di non rubarvi molto tempo. Vi volevo ringraziare perché stamattina in questo giro che abbiamo fatto di un'ora ho visto lo stato del domani, che poi dovrebbe essere quello di oggi. Livelli software di gestione delle energie rinnovabili, c'è cioè un software se ho capito bene che ci può aiutare nella lotta all'evasione. C'è un meccanismo, eh, ci sono dei, delle persone che stanno progettando sia nel gaming che in altri mondi della progettazione grafica ci stanno spiegando quali dovrebbero essere i programmi di formazione universitari che invece oggi si fanno in azienda perché eh, le università non danno le competenze per riuscire a approdare qui già formati, ci sono tante realtà qui che lo Stato deve intercettare semplicemente dotandosene, ne parlavamo prima, per sviluppare un settore come questo farlo sviluppare in Italia basterebbe accogliere all'interno dei servizi del nostro paese queste tecnologie e cominciarle ad utilizzare, io qualche settimana fa sono stato all'Università di Padova, lì stanno sviluppando un'intelligenza artificiale che consente di capire se le aziende fanno affari con le organizzazioni criminali, e lo hanno già sperimentato, ma la cosa paradossale è che li stanno chiamando gli inquirenti, quindi le, la polizia degli altri paesi e non la nostra, qui c'è un grande gap di conoscenza nella classe politica che si sta riducendo, però non si sta riducendo così velocemente come invece accelera la tecnologia e il vostro settore, quindi ci sarà bisogno anche di un movimento culturale intorno ad una realtà come la vostra, per riuscire a sensibilizzare per esempio la pubblica amministrazione a digitalizzarsi, per sensibilizzare il Ministero dell'Economia a fare una lotta all'evasione che non è più il certificato prodotto dall'azienda e il controllo in azienda, ma è l'incrocio delle banche dati della pubblica amministrazione e oggi come parlavamo prima anche di dati che vengono dai social network, da la nostra, dal big data della nostra vita reale di ogni giorno. Ci sarà da rivedere alcune, alcuni programmi di formazione didattica non solo nelle università, in questi mesi ho conosciuto aziende che stanno fornendo i macchinari di industria 4.0 alle aziende italiane e loro mi dicono noi non abbiamo bisogno di chissà quali master o quali corsi di laurea, ci dovete rimettere in sesto gli istituti tecnici che sono diventati la cenerentola dell'istruzione italiana e che invece dovrebbero fornirci le competenze per maneggiare i nuovi macchinari di industria 4.0. Abbiamo un gap sicuramente culturale della classe politica su temi come questi e l'altro grande problema che è l'emigrazione giovanile che ci fa perdere tanti talenti che non contribuiscono a pungolare anche le istituzioni eh, in Italia eh, su quello che è il futuro di un paese come l'Italia che invece è il presente di altri paesi. C'è sicuramente anche un'esigenza decidere su cosa mettere le fish come stato dal punto di vista della fiscalità non possiamo abbassare le tasse a tutti, ok? però vediamo quali sono i settori che vogliamo far sviluppare e evitiamo situazioni di concorrenza sleale, come quella di cui parlavamo prima sui brevetti, che vede paesi come l'Irlanda che pagano un quarto della tassazione sia a settori come questi ma anche sulla registrazione della proprietà intellettuale, ehm, è una sensibilità, una sensibilità che deve crescere nella popolazione, ma eh, ci sono tante, tanti dati che mi incoraggiano, noi abbiamo commissionato uno studio come gruppo politico tre anni fa ai migliori studiosi di lavoro in Italia che non sapevano lavorare per noi perché abbiamo utilizzato il metodo Delphi e questo studio ci ha restituito dei dati interessanti, entro il 2025 il 50% dei lavori in Italia sarà legato all'industria creativa, quella che ho di fronte mentre oggi è solo un terzo delle professioni, quindi assisteremo ad un 60% di trasformazione delle professioni con un 50% che va nella vostra direzione quindi siete un po' gli antesignani di una generazione di professionisti che continuerà a crescere ma che non cresce perché eh, nel 2025 il nostro destino è quello, bisogna portare avanti delle politiche pubbliche che lasciano almeno in pace in realtà come questa possiamo dirlo, cioè non c'è soltanto oggi non c'è l'ambizione di una realtà produttiva di avere dallo Stato qualcosa ma almeno di non avere il pubblico contro e magari non lo fa apposta è uno Stato che ha 187.000 leggi e ne produce una nuova ogni due giorni e mezzo questo ritmo fa sì che insieme alle leggi regionali e alle normative europee sulla tua testa piomba una nuova normativa ogni 12 ore tu fai dei business plan a 5 anni, a 10 anni di crescita della tua realtà produttiva e invece la normativa cambia ogni 6 ore Deve cambiare il paradigma di Stato come sta cambiando il paradigma delle professioni e dell'intelligenza artificiale del Big Data applicato ad ogni settore del nostro Paese. Qualcuno lo ha capito, anche per esempio le grandi banche che stanno sviluppando e stanno implementando la blockchain, l'hanno capito che se non la sviluppano ne rimarranno vittime. Noi viviamo ancora troppo le nuove tecnologie, il nuovo mondo dell'era digitale, della digital economy come una minaccia e questo problema culturale lo possiamo superare se lo Stato comincia a smantellare una parte del suo impianto normativo. L'elenco delle leggi da fare non è più il programma politico di una forza politica, è l'elenco delle leggi da abolire, quelle che sono state progettate 30-40 anni fa e oggi quando si applicano creano delle distorsioni molto pesanti perché non sanno parlare al nuovo mondo che sta arrivando. Ed è anche per questo che eh, insieme anche, poi concludo: insieme ad altri parlamenti europei, negli ultimi tre anni da vicepresidente della Camera abbiamo portato avanti un progetto per eliminare un po' di leggi inutili. Pensate che per disperazione la Francia ogni quattro settimane, una settimana, vieta ai parlamentari di fare leggi perché se ne fanno troppe. Oppure l'Inghilterra ha introdotto una norma che dice che ogni nuova legge che si fa tre vanno abolite. Noi siamo in questa condizione oggi, che una realtà come questa potrebbe crescere ancora più velocemente ma deve aspettare a volte autorizzazioni prima la fibra ottica di tanti problemi che girano intorno alle questioni di tutti i giorni perché si è creato un meccanismo per cui siamo tutti quanti disonesti fino a prova contraria e dobbiamo certificare la nostra onestà con una, cer una serie di burocrazie modulistiche autocertificazioni deve cambiare il paradigma anche perché possiamo controllare tutto oggi e me lo insegnate voi con i software, con i dati, non c'è più bisogno di certificare se io sono una persona che si comporta correttamente, basta incrociare i dati per capire se mi sono comportato correttamente, però abbiamo bisogno di anche nuove professionalità nella pubblica amministrazione, anche per questo che i paesi europei stanno investendo nelle alte scuole della pubblica amministrazione, anche per affrontare l'epoca della digitalizzazione dell'APA, ci sono tante sfide e voi siete quelli che ci permettono di vedere al futuro con più ottimismo perché state sviluppando delle tecnologie eh, di cui dobbiamo avvalerci e ce ne dobbiamo avvalere cercando di stimolare quelle italiane e non andando all'estero. Dobbiamo creare una filiera italiana delle tecnologie legata alla digitalizzazione dello Stato. Lo Stato investe soldi per digitalizzarsi e stimola la nascita e la crescita di realtà eh, legate all'intelligenza eh, artificiale, alle nuove tecnologie, all'informatica ai settori del design digitale e tutto quello che ne può venire fuori e sono sicuro che ne risentirà positivamente anche il Made in Italy che è Made in Italy anche il vostro ma anche il Made in Italy nell'accezione tradizionale ne può sempre giovare con il supporto di nuove tecnologie unite alla nostra creatività e artigianalità per cui siamo i primi al mondo se il Made in Italy fosse un brand sarebbe il terzo brand più famoso al mondo dopo Visa e Coca-Cola e questo made in Italy è anche quello che fate voi, che non solo dobbiamo esportare all'estero, ma utilizzarlo qui, utilizzarlo nel nostro paese. E lo possiamo fare semplicemente lasciando in pace chi lavora e snellendo lo Stato da questa mole di leggi che oggi non ci permette di fare nulla più. Non riusciamo più a fare nulla anche quando facciamo una nuova legge, l'input che lanciamo a Roma si ferma a pochi chilometri da Roma, non riesce ad arrivare neanche alla regione vicina per come si è ingarbugliato il nostro ordinamento. Se ci sono delle domande sono a vostra disposizione e vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato. Grazie.